Il tema degli invasi da da qualche anno è tornato particolarmente di moda, eh, in, diciamo soprattutto su spinta di, di Ambi che da un po' di anni ha, ha cercato di sviluppare programmi di realizzazione di nuovi invasi cercando di, di, di ottenere risorse nazionali eccetera eccetera però diciamo è un tema di cui eh, si parla sempre, sempre di più eh, come soluzione, come la soluzione molto spesso per la mitigazione degli impatti di, di cambiamenti climatici e crisi idriche e, dietro c'è un po' l'idea di fondo insomma che un invaso multiobiettivo possa uh, essere un po' la panacea che ci, ci garantisce di risolvere tutta una serie molto, molto ampia di, di problemi. Questo è in parte vero, ma solo in parte, nel senso che l'idea stessa di invaso multiobiettivo è, è un po' un mito. Uh, un invaso certo può contribuire a diversi obiettivi, eh, turismo, mitigazione del rischio di alluvioni, uso dell'acqua fino idroelettrici, agricoltura, uso idropotabile, eccetera, ma questi obiettivi sono molto spesso tra loro in conflitto, quindi non si possono raggiungere tutti allo stesso modo e anche ottimizzando la gestione dell'invaso, quindi anche applicando dei modelli di ottimizzazione che sono un tema piuttosto complesso dal punto di vista operativo, poi alla fine è necessaria un'ampia dose di compromesso tra questi obiettivi, quindi questo insomma, è, è importante sottolinearlo, con effetti sull'ecosistema fluviale, anche se ultimamente si parla molto di invasi anche per sostenere le necessità ambientali, che è un po' una contraddizione insomma, spesso insomma, di costruire ulteriore infrastrutturazione sul sistema fluviale per ridurre gli impatti, eh, con effetti sull'ecosistema fluviali che sono significativi. Allora, punto di partenza cioè lo stato attuale, non so se l'autorità di bacino abbia già in mano l'aggiornamento dello stato ecologico da utilizzare nel nuovo piano di gestione, insomma quello che dovrebbe chiudersi a fine anno, però dubito insomma che la situazione sia migliorata molto rispetto a un quadro di sostanziale non miglioramento e, e si resta molto lontani dagli obiettivi di qualità dei corpi idrici non solo in Italia ma anche a scala, anche a scala europea e questo è un po' il punto di partenza. Qual è il ruolo degli invasi, degli sbarramenti fluviali in tutto questo? Allora, un progetto recente ha appena cercato di fare un censimento a livello europeo, che è ancora piuttosto parziale. In Europa ci sono almeno un milione di sbarramenti lungo i corsi d'acqua, ma probabilmente sono decisamente di più, perché come vedete mancano diverse, diverse aree all'interno di questo censimento e, e il livello di approfondimento è stato diverso. Comunque è una... Eh, un fattore di pressione particolarmente significativo. Pochi giorni fa, proprio l'Agenzia la, per l'Ambiente Europea ha pubblicato un, un report eh, su questo, quindi sul ruolo delle barriere, quindi delle interruzioni alla continuità del corso d'acqua sugli ecosistemi fluviali. È piuttosto interessante, insomma, si fa una disamina dei, dei, diversi, dei diversi impatti. I, in estrema sintesi, la conclusione di questo report è che. Questo, cioè la, realizzazione, la, la presenza di sbarramenti è un fattore di pressione significativo almeno in un, te, in un terzo, nel 30% dei corpi idrici europei e in almeno il 20% di tutti i corpi idrici europei la presenza di sbarramenti è il motivo principale per il non raggiungimento del buono stato ecologico, quindi insomma, un, una questione da tenere sicuramente in, in forte considerazione perché vado velocemente, insomma, una cosa abbastanza, abbastanza ovvia, però. innanzitutto per l'alterazione della connettività longitudinale per la fauna ittica, quindi la frammentazione per gli spostamenti necessari alla fauna ittica. Su questo ci sono dati recenti, insomma, sintesi recenti a livello, a livello europeo che ci dicono che questa frammentazione si riscontra poi rispetto a un declino del numero di specie ittiche in molti bacini fluviali, cioè confrontando la fotografia a distanza di decenni eh, si vede che sono scomparse molte specie a causa di, della presenza di questi sbarramenti, della progressiva frammentazione del sistema. Cosa che ha portato già da diverso tempo in alcuni paesi a fare fortissimi investimenti per cercare di ripristinare questa continuità. Tra un paese e l'altro ci sono diverse differenze, ma ad esempio in Francia già da un paio di decenni ci sono programmi a livello nazionale e distrettuale proprio per il ripristino della continuità relativamente a specie specifiche anche. Un programma essere molto costoso, molto complesso, diciamo tornare indietro è molto complicato. Va tenuto conto anche del fatto che la realizzazione di passaggi per pesci non è una soluzione così efficace, cioè un passaggio per pesci ha un'efficacia per il transito della fauna solo parziale e soprattutto... La possibilità di passaggio è, è variabile a seconda della specie, dello stadio, dell'età del pesce e del, del contesto. Quindi, eh, non posso pensare che costruendo una serie di passaggi ripristini la, la mobilità come era prima della realizzazione delle opere. Tutto il tema della connettività longitudinale per i sedimenti. Vado veloce perché ne abbiamo già parlato più volte: no? quindi, la presenza di nuove dighe. Crea un problema ulteriore rispetto alla connettività longitudinale, sia per il trasporto solido al fondo che per quello in sospensione. Questo la passo velocemente, ne ha già parlato ampiamente Andrea. Quindi, uno dei motivi forti per cui si è arrivata un'alterazione morfologica e a un eh, sostanziale cambiamento generale delle configurazioni morfologiche dei corsi d'acqua è la presenza di sbarramenti e invasi, con effetti di diverso tipo sia economici sia ambientali e poi tutto il tema della gestione dei sedimenti fini no? degli svasi, quindi degli impatti legati al fatto che il trasporto solido in sospensione invece che essere molto continuo nel tempo diventa puntuale nel momento in cui effettuo uno svaso quindi ogni volta che penso di realizzare un nuovo invaso devo tenere conto che poi dovrò affrontare problematiche legate a entrambe le tipologie di trasporto come si diceva prima, appunto una gestione anche degli invasi deve inquadrarsi all'interno dei programmi di gestione dei sedimenti. Ne Abbiamo già parlato e discusso prima, quindi passo ul ulteriormente avanti. Ci sono dei contesti territoriali in cui questi programmi di gestione dei sedimenti hanno anticipato la normativa e quindi in cui già siamo alla revisione del programma di gestione dei sedimenti, cosa che sta portando anche a interventi di riqualificazione importanti. Eh, quindi in territori che si affacciano diciamo, alla realizzazione di questi programmi ci sono esempi significativi a, a, a cui guardare. Diciamo. Un altro tema di rilievo nella gestione di invasi esistenti e, e, e, e nuovi è quella della eh, normativa sulla gestione degli invasi. Ora allora, Siamo da molto tempo in attesa della revisione del decreto sulla gestione degli invasi bozza già credo pronta da un paio d'anni, anche noi abbiamo contribuito diciamo, alla revisione della normativa precedente come CIRF, in sintesi questa nuova normativa dovrebbe ricollegarsi anche agli obblighi complessivi della direttiva quadro acque e alle nuove previsioni della, eh, appunto, legate al programma di gestione dei sedimenti cioè mentre la normativa precedente si occupa fondamentalmente di mitigare l'impatto degli svasi e quindi l'impatto della gestione dei sedimenti fini, nella nuova normativa che speriamo che sia pubblicata a breve, la gestione da parte dei privati degli invasi diventa anche uno strumento di riqualificazione morfologica e quindi bisogna occuparsi anche di come gestire e ripristinare la continuità del trasporto solido dal fondo di cui parlavamo prima. Un tema che no, anche in un quadro diciamo, più avanzato come questo è comunque te tecnicamente complesso da gestire. Noi in questo progetto che vi citavo prima abbiamo <coughs> analizzato diversi casi studio eh, di, di questo tipo, alcuni particolarmente interessanti, come eh, quello del, di Diodef, che eh, sta facendo degli interventi sperimentali, tra cui questo sul film proprio per cercare di fare in modo che la gestione dei sedimenti nelle loro dighe diventi il più trasparente possibile, fra virgolette, cioè che tutto il materiale solido grossolano che arriva all'interno dell'invaso possa transitare a valle grazie a un'adeguata gestione, quindi all'apertura delle opere al fondo per determinate portate e la reintroduzione meccanica per compensare il fatto che non tutto il materiale può passare solo aprendo le opere al fondo. È un ambito ancora piuttosto sperimentale, diciamo, eh, che però determina anche costi gestionali e un impegno molto forte da parte, da parte di Odef, no? che ha classificato tutti i suoi, tutte le sue dighe e i suoi sbarramenti sulla base proprio della trasparenza al trasporto solido al fondo. Perché in Francia gli obblighi diciamo, di questo tipo sono arrivati prima che da, che da noi e quindi insomma, stanno pian pianino adeguandosi. Questo per dire che è un tema tecnicamente fattibile, ma molto complesso e, e, e oneroso, se si vuole fare in modo che un invaso non diventi un, un ulteriore eh, sbarramento al trasporto solido con tutti i problemi che abbiamo, che abbiamo visto prima. <coughs> Poi chiaramente uno dei fattori di pressione principali è l'alterazione del regime idrologico. E Su questo quello che mi preme dire appunto, è che non parliamo solo delle portate minime, ma per definizione l'accumulo di portate in un invaso va ad alterare tutta una serie di componenti del regime idrologico che sono altrettanto importanti per eh, l'ecosistema diciamo, fluviale. Questo è certificato anche da, dal metodo italiano per la valutazione della qualità idrologica dei corsi d'acqua che, che è basato su questo diciamo, indice in, internazionale riconosciuto da tempo cioè che riconosce che ci sono diversi aspetti che vanno mantenuti per mitigare l'impatto sul regime idrologico quindi la quantità di acqua che in media transita in un certo periodo ma anche ad esempio la durata di certi livelli quindi la portata di morbida quanto dura i picchi di piena o di, di, di magra quanto durano quando avvengono cioè il fatto di spostare nel tempo nell'anno certe caratteristiche della portata, chiaramente va ad alterare una forzante del sistema fisico e quindi è un impatto. E questo per definizione lo fa, un no? accumulo di acqua in un invaso, è proprio quello che vuole fare, spostare il transito di portata da un certo periodo a un anno, a un altro. La frequenza delle variazioni di portata... Quanto velocemente cambiano? Tutti questi aspetti vanno tenuti in considerazione per definire quello che appunto è il, il deflusso ecologico. Oggi a valle della maggior parte delle derivazioni abbiamo una portata che è sostanzialmente costante per buona parte dell'anno e che spesso va a tagliare non solo appunto le portate di magra ma anche le portate di piena. Che hanno un ruolo formativo fondamentale. No? Eh, quando prima Andrea diceva che l'alterazione diciamo, della piovosità ha determinato degli effetti morfologici, ha maggior ragione se andiamo a realizzare un invaso che va a tagliare dei picchi di piena, questo avrà sicuramente un impatto sull'evoluzione morfologica a valle. In caso di produzione di, di picco energetica c'è poi tutto il tema dell'hydro dell'hydropicking, no? cioè di una eh, alterazione della portata a scala temporale molto più ridotta che determina tutta una serie di passaggi da portata di una piccola pianetta a portata di base, un paio di volte al giorno, di solito tutti i giorni che ha tutta una serie di effetti ecologici molto, molto importanti, lo spiaggiamento l'alterazione della granometria, eccetera eccetera. qui un altro tema che si crea ogni volta in cui io realizzo una, un invaso che poi va a produrre energia idroelettrica. Tutte questioni che fanno parte delle discussioni in corso per l'applicazione del decreto eh, italiano insomma, del Ministero dell'Ambiente sul deflusso ecologico, che poi dà risposta diciamo, alle linee guida europee. Tema piuttosto complesso che, al di là insomma, dei diversi metodi che nei distretti si stanno attuando, eh, poi del passaggio dalla teoria dai calcoli teorici alla realtà un po' in tutta Italia insomma io sto seguendo un po' di questi percorsi eh, sono estremamente conflittuali perché la situazione è che comunque eh, oggi siamo lontanissimi dai livelli che con le metodologie diciamo ec ecologiche consolidate si vanno poi a determinare sono un percorso piuttosto complesso altre Diciamo, tipologie di, di, di pressione legate agli invasi eh, sono connesse all'accumulo di sedimenti fini no? che necessariamente si va a determinare a monte dell'opera e quindi con l'accumulo di inquinanti che dipende chiaramente dalla, dal, dal tipo di, di uso del suolo le caratteristiche del, dei, dei sedimenti che si vanno a accumulare nello specifico bacino però molto spesso comunque c'è un'alterazione fisico-chimica oltre che termica dell'acqua rilasciata che non è facile mitigare e poi l'evaporazione quindi io accumulo acqua all'interno di un invaso però ne perdo più di quella che potrei perdere in assenza di questo invaso a causa del aumento di evaporazione dalla, dallo specchio d'acqua tutta una serie di problematiche insomma, che, che fanno dire a molti che forse un posto più adeguato dove stoccare l'acqua è, è la falda più che nuovi invasi eh, o comunque che va valutato attentamente anche tutta una serie di altre alternative quando serve accumulare risorsa idrica oltre a, a, agli invasi tralascio il tema della ricarica artificiale della falda su cui insomma, il consorzio sicuramente sta lavorando e ne avrete probabilmente già, già discusso eh, sottolineo ecco qua, un, paio, un paio di connessioni innanzitutto con il consumo di suolo quindi se io all'interno di un bacino ho un processo in corso comunque di aumento del consumo di suolo, questo mi determina una perdita netta dell'alimentazione della falda. Io ho riportato un grafico di uno studio recente nella zona dove abito io, insomma, in, in Veneto, dove si vede che solo l'aumento di eh, impermeabilizzazione del suolo del 2016 ha causato una perdita di un milione di metri cubi di alimentazione della falda acquifera. Quindi sono numeri che portati a scala di bacino, possono diventare importanti. L'altro tema di cui ogni tanto si parla insomma, con alti e bassi è quello del contenuto di sostanza organica nel suolo. Non so quanto sia rilevante insomma, in questo bacino, ma lo è insomma, a, scala, a scala più, più, più globale. E qui la questione è che un suolo con più sostanza organica eh, va a, a determinare una microstruttura eh, più porosa e con una capacità di accumulo senza saturazione della, de, del suolo e quindi garantisce sia una maggiore infiltrazione sia una maggior disponibilità di, di acqua prolungata nel tempo. Questo visti i tempi vi, vi, vi, ve lo passo, insomma, ci sono diversi video dell'USDA americano che fanno vedere in pratica eh, il comportamento di suoli più o meno ricchi di sostanza organica ed è evidente la, il, il beneficio diciamo di un suolo eh, più, più ricco di sostanza organica. No? Per dare qualche numero, l'incremento dell'1% in sostanza organica di un suolo può garantire un aumento di quasi 300 metri cubi per ettaro di acqua accumulata. Qui sono tutti il tema dell'agricoltura conservativa, eccetera, eccetera. Eh, diversi, queste diverse questioni quindi che sono sinergiche tra loro, no? quindi lavorando anche solo sulla sostanza organica del suolo si può ridurre l'erosione, quindi minore turbidità, minore rapporto di nutrienti, aumentare la capacità di laminazione anche ai fini delle piene, quindi trattengo più più acqua, ho bisogno di apporto esterno minore di acqua durante il periodo di domanda irrigua, e alimento maggiormente le falde. Questa è una questione di cui si parla poco in relazione a questi temi, ma che in realtà è strettamente connessa, Tra cui, da cui diverse campagne proprio per l'aumento della sostanza organica nel suolo. Un altro tema che secondo noi dovrebbe essere maggiormente analizzato, è quello della connettività laterale. No? Eh, o per disconnessione diretta, quindi in presenza di argini o retta, insomma, legata all'incisione, il fatto che le pianure inondabili vengano inondate meno di frequente determina anche un minore contributo <coughs> alla ricarica della falda quindi un tema che non è detto che sempre sia rilevante, ci sono un po' di calcoli insomma, su, questo, su questo tema, ma a nostro avviso uh, varrebbe bene di approfondire maggiormente, quindi per capire di che numeri stiamo parlando e quanto in certi contesti, probabilmente non in questo del Cecina, insomma, che è poco artificializzato, ma in altri contesti posso determinare un contributo rilevante, eventualmente anche in aggiunta a interventi di eh, ricarica artificiale della FAD. questione che anche qui insomma, eh, abbiamo riscontrato altrove, spesso cosa succede che in un contesto di incisione degli alvei e quindi di maggiore possibilità di utilizzo di pianure che prima erano inondate molto di frequente, un effetto collaterale è quello che aumenta anche la domanda di Arriguano. Questo è l'esempio dell'Adige in cui queste prime erano pianure molto spesso inondate, o molto meno spesso. E quindi c'è stata una proliferazione di vigneti addirittura irrigui, e quindi una zona che prima contribuiva alla ricarica della falda e adesso invece contribuisce ad aumentare sostanzialmente la, la, domanda, la domanda irrigua. Un'ultima nota sulla cronaca: nel senso che eh, all'interno del Piano Nazionale di Recupero e Resilienza, insomma del Re Recovery Fund, eh, uno degli elementi che sembra. Eh, che, non, che non si sposti da, da un po' di tempo è quello della uh, realizzazione di nuovi invasi no? è una voce all'interno della gestione eh, dei corsi d'acqua gestione delle acque che sembra destinata ad esserci ecco, ricordiamo anche che nelle linee guida del Parlamento per la definizione del PNRR c'è invece ampio spazio a tutti i discorsi che abbiamo fatto oggi quindi eh, il Parlamento chiede al Governo di inserire all'interno del piano specifici fondi proprio per l'attuazione di tutte le misure integrate di cui abbiamo parlato oggi, quindi riduzione del rischio idrogeologico ma allocando fondi per ripristino morfologico, eh, recupero della connettività eccetera, quindi ecco una parte che ci aspettiamo che debba essere introdotta poi effettivamente nelle misure, nelle linee di finanziamento di questo piano e che ad oggi dialoga abbastanza poco con la componente invece che però si occupa solo di realizzare nuovi invasi e di realizzare nuove, nuove opere sostanzialmente. Queste previsioni del Parlamento eh, fanno riferimento esplicito anche a quelli che sono nuovi obiettivi dell'Unione Europea sulla biodiversità, no? la strategia UE sulla biodiversità per il 2030 eh, contiene diversi obiettivi, tra cui uno di quelli importanti è quello di ripristinare almeno 25.000 km di fiumi a scorrimento libero, cioè ripristinare la connettività di fatto di almeno 25.000 km di fiumi, il che vuol dire che noi come Italia dovremmo ripristinarne almeno un migliaio, diciamo, facendo dei conti approssimativi. Questo per dire che realizzare nuovi invasi in questo contesto eh, richiede qualche considerazione aggiuntiva, diciamo, proprio perché siamo in una fase in cui gli obiettivi strategici europei ci richiederebbero in realtà di fare il contrario e quindi di iniziare anche noi a rimuovere sbarramenti, eh, di diverse dimensioni e tipo, partendo da quelli chiaramente da quelli non necessari o non più necessari o obsoleti, o che creano più problemi di sicurezza di quelli che eh, diciamo contribuiscono a migliorare. Con tutta una serie di eh, diciamo, programmi e, e, e, e attività di, di raccolta di casi studio, che, insomma, che sta diventando sempre più diffusa a livello, a livello europeo. Um, e cominciano ad esserci anche interessanti casi italiani. Adesso non sto a descrivervelo nel dettaglio, ma insomma se guardate sul nostro sito eh, c'è tutta una eh, serie di materiali, video e di valutazioni di, di, di, dei risultati del monitoraggio di eh, questo progetto interessante sulla Talvera in cui nel giro di diversi anni sono stati rimossi sia piccoli ostacoli, quindi soglie, per ripristinare la, con, la connettività per la fauna ittica, si sia ostacoli più grandi. Quindi si inizia a mettere in discussione un certo assetto della difesa del, de, del suolo che eh, ha, diciamo, ha creato molti danni, soprattutto rispetto alla continuità dei sedimenti. Quindi anche certe tipologie di opere eh, che trattengono completamente i sedimenti si stanno mettendo in discussione. Quindi in questo caso, ad esempio, sono state rimosse. Delle, delle briglie non filtranti e, e ne è stata realizzata solo una completamente filtrante quindi che garantisce il transito sia per la fauna ittica sia per i sedimenti questo per dire appunto che eh, ci sono diverse tipologie di soluzioni e che in alcuni casi c'è anche modo di realizzare opere che determinino meno impatti su tutti quegli aspetti che abbiamo visto oggi ma che comunque, ecco, più in generale, realizzare un nuovo invaso richiede una serie di valutazioni eh, piuttosto ampia ecco, e i possibili aspetti negativi, soprattutto in un contesto come quello che abbiamo descritto, insomma, di stato ecologico e di pressioni cumulate molto abbondanti, piuttosto problematico ecco, da superare. Io finisco qui sperando di aver lasciato un po' di spazio per, per la discussione finale. Grazie Andrea, eh, credo sia stato utile affrontare tutta questa serie di eh, questioni, ci hai fatto un quadro abbastanza no, piuttosto esaustivo direi di quelle che sono le problematiche. Io lascerei la parola a voi visto che gli argomenti che abbiamo trattato sono piuttosto importanti nell'ambito del bacino del Cecino. Quindi lascerei la parola a eventuali considerazioni, domande, commenti.